Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di lui, Absan Zino Mini Pro e i suoi voli automatici, sì perché lui è sicuramente il drone più completo in assoluto nei 249 grammi eh, per quanto riguarda i voli automatici, perché veramente ha un sacco di voli automatici, ha i waypoint eh, già eh, di serie nella sua applicazione, cioè veramente ha tantissime possibilità. Abbiamo la possibilità orbita in cui bisogna girare intorno a un soggetto che lui tiene inquadrato abbiamo la possibilità di fare un'orbita eh, girando intorno a un punto di interesse eh, ampio, quindi creando un raggio noi, cioè veramente un drone super completo in ogni sua funzione ovviamente come sapete lui ha l'active track e in più è l'unico drone 249 grammi eh, al momento cioè ad oggi eh, con i sensori anticollisione che aggirano l'ostacolo quindi veramente super completo questo piccolo drone di casa Apsan Oggi appunto vedremo le principali eh, funzioni per quanto riguarda i voli automatici, cercheremo di vederli quasi tutti, quelli che riuscirò a farvi vedere eh, prima che si scarichi la batteria, però i più interessanti e come si fa ad usare queste funzioni li vedremo sicuramente. Eh, la prima cosa che proveremo saranno i WePoint, eh, lui eh, ha la possibilità di creare delle missioni con i waypoint. non abbiamo tante opzioni all'interno di questa funzione, quindi non abbiamo tantissime regolazioni, potremmo solo regolare l'altezza dei waypoint, quindi ogni waypoint la possibilità di essere regolato in altezza potremo regolare eh, il tempo in cui lui vogliamo stia fermo in overing quando arriva in un waypoint, quindi potrà eh, continuare senza fermarsi o fermarsi eh, in quel viewpoint per i secondi che vogliamo e in più la possibilità di mettere un punto di interesse che lui terrà sempre inquadrato con la telecamera la telecamera sarà sempre puntata appunto verso quel punto di interesse però non possiamo decidere quanto è alto il punto di interesse l'angolo della videocamera eh, lo dobbiamo decidere quando parte la missione inclinandolo ovviamente con la rotella di regolazione del gimbal quindi non abbiamo possibilità di andare a regolare i gradi eh, o anche addirittura regolare da un viewpoint all'altro cioè tutte queste funzioni non le abbiamo non abbiamo la possibilità di decidere se quando arriva in un determinato waypoint point interrompe il video scatta la foto poi riprende il video no qui possiamo solo decidere se vogliamo che lui tenga eh, la telecamera inquadrata verso un punto di interesse o se la telecamera orientata verso il secondo we point l'unica cosa che possiamo decidere è questa cosa se mettere un punto di interesse o non metterlo e il davanti del drone sarà sempre puntato verso il secondo waypoint. point quindi adesso poi comunque quando lo proviamo creiamo la missione insieme e vi spiego bene appunto tutti i vari passaggi. Però adesso direi di non perdere altro tempo. Iniziamo queste prove di voli automatici per quanto riguarda l'Apsan Zino Mini Pro e poi alla fine di tutte queste prove che faremo riguardanti i voli automatici tireremo le conclusioni. Quindi ragazzi adesso iniziamo. Allora per prima cosa proviamo il waypoint, eh, entriamo nelle impostazioni di volo automatiche quindi clicchiamo in alto a sinistra, eh, vediamo che troviamo la voce in modalità waypoint ci clicchiamo sopra e qua abbiamo la possibilità appunto di andare a pianificare una missione clicchiamo su pianifica missione ci fa vedere il punto esatto dove ci troviamo noi in questo momento vedete questo è proprio il punto esatto dove mi trovo io con il drone eh, quindi andremo a creare una missione semplice giusto per farvi capire come funziona come si crea una missione e come lui si comporta nel farlo una cosa semplice ma faremo una cosa semplice allora abbiamo due possibilità eh, di creazione della missione da fare nel senso che potremmo selezionare i waypoint in maniera singola quindi cliccando su disegnare vedete che abbiamo la matita con una riga continua o la matita con dei puntini con dei puntini cosa vuol dire che noi cliccando sul display con il dito andremo a mettere tutti i waypoint che vogliamo dandogli un percorso e una forma l'altra alternativa è selezionando la matita con la riga continua vedete che posso andare a disegnare il percorso dopodiché ci penserà lui in automatico a mettere i waypoint per creare quella missione che ho disegnato io con il dito quindi abbiamo due possibilità a questo punto eh, possiamo anche andare a eliminare i singoli waypoint o eliminare la missione e rifarla da capo se non ci va bene quello che abbiamo disegnato quindi vedete che sotto c'è il cestino con elimina se clicco con il cestino con il puntino, vado a eliminare il singolo waypoint andando a cliccarci sopra. Quindi vedete che adesso voglio eliminare il 2, clicco sul 2. Voglio eliminare l'1, clicco sull'1. Eh, mentre se clicco sul cestino con le righe, mi chiede se voglio eliminare tutta la missione. Gli dico OK, e ho eliminato tutti i waypoint. Poi l'altra possibilità è andare a inserire un punto di interesse all'interno della missione. Ok, seleziono la matita con i puntini, vado a selezionare tutto il perimetro del recinto dei cavalli di questo maneggio che normalmente è pieno di cavalli ma oggi non ce n'è neanche uno perché il tempo è davvero brutto quindi facciamo un percorso di questo tipo e poi ritorniamo più o meno da dove siamo partiti quindi questo sarà il percorso che l'app San Zino Mini Pro dovrà fare eh, all'interno di questo diciamo percorso questa missione possiamo mettere un punto di interesse quindi cliccando sotto a poi Andiamo a mettere un punto di interesse che sarà il centro eh, dell'area in cui normalmente ci sono i cavalli. Quindi... Lo zino mini proter ha sempre inquadrato quel punto di interesse questa funzione dei waypoint, point come vi ho detto eh, non ha tantissime opzioni è molto semplice però ci permette di fare comunque delle missioni interessanti anche se non missioni complessissime perché non abbiamo tantissime regolazioni eh, a questo punto possiamo andare anche a selezionare l'altezza dei waypoint. point eh, posso andare anche a decidere il tempo di overing, cioè quanto voglio che il drone stia fermo in overing, eh, nel we point in cui arriva quindi per dire eh, non lo so lascio 30 metri su tutti i we point poi vado che ne so sul punto di interesse numero 3 e scelgo eh, che stia fermo eh, almeno 5 secondi ok perfetto poi voglio che faccia la stessa cosa al punto 6 quindi che stia fermo che ne so 10 secondi al punto 6 perfetto dopodiché voglio che stia fermo al punto 12 eh, 2 secondi. Ok, 2-2, eh, va bene, facciamo che 2-2 a, eh, a questo punto ho creato la mia missione così come la voglio. Non mi resta che inviare eh, la missione al drone: perfetto, lo Zino Mini Pro è acceso. Aspetto che si connetta eh, con il controller e l'applicazione e a questo punto posso inviare eh, la missione al drone quindi eh, abbiamo 14 satelliti infatti ci dice pronto a volare a questo punto per inviare la missione al drone dobbiamo decollare quindi facciamo decollare l'absan zino mini pro perfetto lui adesso è qua fermo in overing a questo punto eh, gli inviamo la missione cliccando su invia Vedete caricamento riuscito della missione al drone. A questo punto dobbiamo andare ad un'altezza almeno di 5 metri. Ok. E andare a cliccare su fatto. Vedete il drone sta per entrare in modalità waypoint, È meglio per te mantenere in aereo in volo ad un'altezza minimo di 5 metri. Assicurati che non ci siano ostacoli durante il tuo percorso di missione. A questo punto gli clicchiamo su ok. faccio partire la registrazione video e il drone inizia la sua missione torno sulla mappa così vediamo il comportamento del drone vedete che eh, sulla mappa vediamo il drone che si sposta adesso è al punto 1 lui in teoria dovrà sempre tenere inquadrato il punto di interesse proviamo a vedere Vedete che eh, il drone tiene, cerca sempre di tenere inquadrato il punto di interesse. Abbasso un po' il gimbal perché comunque non abbiamo la regolazione del gimbal durante i punti di interesse. Quindi lui adesso fa tutto il suo percorso, vediamo a che punto è. Adesso è al punto 3, è fermo perché se vi ricordate al punto 3 gli avevo detto di stare fermo eh, in overing 5 secondi. Adesso è ripartito vedete lui tiene sempre inquadrato il centro eh, del punto di interesse sta continuando adesso è al punto 4 sta andando al punto 5 ovviamente ho fatto una missione non complicata ma abbastanza lunga a dir la verità eh, vediamo eh, come si comporta perché comunque in tanti me l'avete chiesto di vedere il comportamento di questo piccolo drone in tutte le sue funzioni automatiche Ovviamente, come avete capito, è molto semplice eh, da creare una missione, non abbiamo tante eh, opzioni, quindi non possiamo regolare l'inclinazione del gimbal, se scattare una foto, se fare il video, non abbiamo niente di tutto questo. Abbiamo una missione semplice in cui possiamo solo dirgli l'altezza dei waypoint, il percorso e un punto di interesse. Quindi vedete che lui sta continuando, ritorniamo nella videocamera. Per vedere il suo comportamento vedete che lui tiene sempre inquadrato il punto di interesse. Ovviamente potete anche non mettere il punto di interesse. Lui farà il percorso eh, andando con la telecamera verso il waypoint successivo e non tenendo eh, la telecamera verso un punto di interesse. Dipende poi uno cosa ci vuole fare con la missione eh, che ha creato. Quindi ritorniamo ancora nella mappa. Siamo quasi al punto 12. Perfetto punto 12 era anche lui con un overing se vi ricordate mi sembra forse di 5 secondi o di 2 secondi non mi ricordo quanto era l'overing di quel punto di interesse sta continuando vediamo vedete che adesso sta andando verso le piante eh, ma tiene sempre la telecamera verso il punto di interesse quindi il drone si sposta mantenendo eh, sempre l'obiettivo inquadrato cioè il nostro punto di interesse che gli abbiamo dato ritorniamo qua siamo al punto 15 quindi ormai il drone sta tornando sopra di noi infatti è lì già lo vedo sta arrivando ormai è ritornato più o meno da dove è partito o meglio dal punto di interesse che gli abbiamo dato perfetto vedete che sulla schermata ci esce missione completata quindi lui a questo punto ha finito la sua missione questo è quello che riesce a fare questo piccolo drone con i suoi punti di interesse che comunque sono già inclusi nell'applicazione. Quindi, non abbiamo bisogno di utilizzare un'applicazione di terze parti, eh, si utilizza la sua applicazione eh, originale, Upstart, per pilotare il drone. Abbiamo anche questa funzione. Come abbiamo detto, adesso apriamo le modalità video creativo. Vado a interrompere la registrazione video perché, nelle modalità video creativo, fa partire lui in automatico la registrazione all'avvio della funzione automatica che gli diamo. Quindi, va interrotta la registrazione vado a cliccare sempre in alto a sinistra clicco su video creativo qua abbiamo tantissimi eh, video creativi eh, proviamo adesso la funzione droni per fare questa funzione bisogna andare ad un'altezza almeno di 5 metri altrimenti non le fa partire le funzioni automatiche eh, secondo me è un limite un po fastidioso eh, perché per certe funzioni è bello partire anche da più in basso ma lui tutte le funzioni automatiche ce le fa partire eh, in, con almeno un'altezza minima di 5 metri. Questa cosa non mi fa davvero impazzire. Eh. Preferivo avere la possibilità di farle partire anche ad un'altezza più bassa. Allora vado a selezionare il soggetto con il dito, cioè io. Qua possiamo dargli la distanza massima a cui lui deve andare eh, mentre si allontana dal soggetto. Lasciamo 30 metri che sono di default, clicchiamo su Go e vedete che lui parte a fare eh, la missione e allo stesso tempo eh, fa partire la registrazione video in automatico. Quindi aspettiamo che va a circa 30 metri. Ok, scatto completato, il drone torna al punto di partenza. Quindi lui adesso è andato a 30 metri e se ne sta ritornando. Vedete che ha interrotto la registrazione una volta che è arrivato a 30 metri. L'altra funzione che volevo provare sempre nel video creativo è vola in cielo è la funzione che proveremo adesso quindi il soggetto sempre io qua possiamo sempre dirgli la distanza massima lasciamo 30 metri e a questo punto gli diamo il go vedete che eh, lui inizia a salire tenendo inquadrato il soggetto arriverà ad un'altezza di 30 metri poi interromperà in maniera automatica la registrazione video eh, ormai è quasi arrivato siamo a 23 metri ormai ci siamo 30 metri 31 a questo punto è arrivato a 34 è arrivato un pelo lungo interrompe la registrazione video e torna da dove è partito vado a selezionare ancora video creativo e proviamo la funzione eh, tiro a 360 tiro a 360 cosa vuol dire che lui eh, girerà su se stesso eh, inquadrando ovviamente il panorama quindi salgo di quota Ok, qua possiamo dare l'angolo di inclinazione e la velocità eh, di rotazione del drone, lascio tutto di default, eh, possiamo decidere anche se senso orario o senso anti-orario, lascio tutto di default e vado a cliccare su Go, vedete che parte in automatico, alzo la telecamera che è bassissima, allora vedete che eh, di default parte in automatico il video eh, inizia a registrare da solo senza che noi facciamo niente, quindi alla fine eh, quando avrà fatto i suoi 360 gradi andrà ad interrompere in maniera automatica la registrazione video. Vediamo quanto ci mette, avete visto che ho lasciato una velocità abbastanza lenta, ho lasciato tutto di default, non ho toccato assolutamente niente. Quindi dovrebbe, non dovrebbe mancare tanto, alla fine suppongo, vediamolo dov'è. Ok, ha finito la sua missione, quindi eh, le riprese a 360 gradi sono state effettuate. Poi un altro dei voli automatici di questa zona è girare intorno al punto di interesse. Qua abbiamo due possibilità. Allora, se noi entriamo in eh, modalità eh, seguito, Cosa vuol dire che il drone segue un soggetto perché, qua abbiamo anche l'activity track magari dopo lo vediamo. Se io vado a fare traccia attiva, ok, qua gli do inteso, qua abbiamo due possibilità: traccia che il drone segue il soggetto, cioè io cammino e lui mi segue l'activity track. Per intenderci, poi abbiamo orbita. Orbita, cosa vuol dire che lui mi tiene inquadrato e mi gira intorno. Eh, ma poi abbiamo un'altra possibilità eh, di orbita. Ma quella la guardiamo tra un attimo. Allora qua vado sempre a selezionare il soggetto, cioè io vado a cliccare su Orbita. Qua possiamo dargli la velocità con cui lui vogliamo giri intorno al soggetto. Andiamo a cliccare su Go. Qua non parte in automatico la registrazione video perché non è eh, nei voli creativi. Quindi dobbiamo far partire noi la registrazione video. Vedete che lui adesso sta girando intorno a me e lo fa in maniera perfetta. Eh? Ok. Eh, se non vado ad interromperlo, qua lui continua perché non è un video creativo che arriva alla fine della missione, quindi dobbiamo andare a cliccare su pausa e andare ad interrompere. Vado a interrompere anche la registrazione video, clicco su stop ed ho interrotto questa funzione. Io questa funzione l'avrei messa nei video creativi, non l'avrei messa a, insieme Track, perché comunque è più una sorta di video creativo, eh, però loro l'hanno messa all'interno Track. Eh, io avrei scelto diversamente però a livello di funzione pratica avete visto che la fa davvero bene poi a questo punto allora già che ci siamo guardiamo anche l'active track quindi entriamo in modalità di seguito qua abbiamo due possibilità ma questo l'ho già portato sul canale seguimi lui segue il gps eh, del, dello smartphone quindi lui segue il praticamente il controller e lo smartphone, ma non tiene inquadrato il soggetto. Però eh, rimane sempre agganciato appunto a questi due dispositivi o altrimenti traccia attiva, eh, come avete visto anche per il quanto riguarda il discorso Orbita. Lui segue il soggetto. Quindi se io vado a selezionarmi bisogna sempre essere ad un'altezza di 5 metri. Altrimenti lui eh, non ci fa partire la funzione automatica. Quindi vado a selezionarmi clicco su Go. E anche qua bisogna far partire la registrazione video se la si vuole, perché se no eh, in automatico qua non parte la video perché non è un volo automatico, non c'è un inizio, una fine, ma è data da noi appunto l'inizio e la fine. Quindi eh, vedete che se io vado, mi sposto, lui mi segue. E questo ovviamente eh, è una funzione che ho già portato eh, sul canale, perché comunque è una funzione davvero interessante che lui fa molto bene anche con la bicicletta in più con i sensori anticollisione che evitano gli ostacoli perché ricordiamoci che lui è l'unico drone al momento da 249 grammi che ha i sensori anticollisione che aggirano l'ostacolo quindi vado a interrompere anche questa funzione. L'altra funzione che volevo farvi vedere appunto è la modalità orbita. Cosa vuol dire la modalità orbita? Che differenza c'è tra quella che abbiamo visto prima in cui selezioniamo il soggetto? Che qua non selezioniamo il soggetto, qua selezioniamo il raggio che lui deve avere quindi. Per fare riprese a degli edifici dei palazzi o anche in mezzo alla natura cioè in cui vogliamo avere delle riprese ampie intorno a, a strutture importanti. Quindi dove lui non le può tenere inquadrate o non riuscirebbe a fare un cerchio intorno a, a una struttura perché comunque magari è molto ampia che ne so una chiesa eh, un palazzo un castello cioè sto dicendo cose a caso dandogli noi il raggio lui ovviamente manterrà quel raggio che gli abbiamo dato. Per attivare questa modalità è semplice. Allora, supponiamo di girare intorno a quella pianta, giusto per darvi un esempio, è semplice perché comunque, qua non ho strutture grandi a cui eh, fargli fare questa funzione al drone. Allora, andiamo con il drone sopra alla struttura, cerchiamo di stare in mezzo a quello che è la nostra struttura, il nostro palazzo. Quindi, abbassiamo tutta la videocamera. Che inquadri il terreno ci spostiamo sopra quello che più o meno è il centro eh, del, della struttura a cui noi vogliamo che lui giri intorno come vedete io ho questa pianta mi alzo anche un po dovrei essere più o meno sopra al centro della pianta in questo momento ok a questo punto eh, entrando appunto in modalità orbita qua abbiamo due funzioni eh, vedete in posta posizione il trasmettitore come punto di interesse vuol dire che il punto di interesse sarebbe il controller, eh, infatti, se io faccio passo successivo, vedete che il raggio attuale è di 30 metri, perché lui ha calcolato 30 metri da qua, cioè eh, sarei io il punto di interesse in questo caso. Quindi girerebbe ancora intorno a me eh, e ha calcolato che il raggio alla distanza a cui l'ho mandato è di 30 metri e ad altitudine di 23. Ma se io torno indietro e vado a cliccare in posta la posizione attuale del velivolo come punto di interesse, ci clicco sopra, faccio passo successivo, vedete che il raggio è a zero, sempre 23 metri d'altezza ma il raggio è zero perché lui non calcola più che il punto di interesse eh, sia questo ma il punto di interesse è lui in quel momento o dove si trova lui in quel momento. A questo punto basta che mi sposto in avanti e vedete che sono andato a creare un raggio di 28 metri eh, anche qua il raggio deve essere minimo di 5 metri quindi a questo punto faccio esegui immediatamente anche qua la, la, la velocità dell'orbita è regolabile vado ad alzare un po la videocamera perché l'avevo tenuta bassa appunto per fare il discorso dell'inquadratura e vedete che lui adesso sta girando intorno alla pianta che era poi il punto di interesse eh, che noi abbiamo evidenziato o meglio che abbiamo selezionato e da lì abbiamo creato il raggio. Quindi lui tenendo inquadrata la pianta che era appunto il nostro punto di interesse crea questo raggio di eh, 28 metri. Vedete che la velocità adesso è eh, un metro al secondo ma se io vado con il dito a spostare aumento la velocità del drone che farà appunto questo eh, giro intorno al punto di interesse in maniera più veloce. Posso aumentare ancora, mettere al massimo e lui girerà ancora più veloce. Questo appunto serve per fare sia video panoramici, nel senso in cui si può avere una ripresa più ampia di quello che stiamo guardando, o eh, appunto fare un giro intorno a, come, come vi ho detto, strutture importanti. Adesso lui è qua sopra, ormai eh, ha finito, vado a interromperlo, faccio stop, interrompo... Il giro che stava facendo intorno al suo punto di interesse e ritorno perché ho il 23% di batteria, quindi abbiamo davvero poca batteria. Poi ci sono altre funzioni automatiche tipo hyperlapse. Quindi, tipo, ci clicchiamo sopra eh, e andiamo a cliccare su cerchio. Capito? qua abbiamo tutte le varie impostazioni, durata del video. Eh, poi abbiamo velocità massima di volo, raggio del cerchio e intervallo dell'otturatore. Quindi, andiamo a cliccare su Go e ci fa partire questa registrazione che poi diventerà un video accelerato. No? Come sapete è un hyperlapse è un video in cui tutto è velocizzato. Non me la fa fare perché ho poca batteria. Quindi voli automatici con poca batteria non ve li fa fare. Questo ve lo dico subito e poi abbiamo l'ultima funzione che è modalità di volo di linea. Cosa vuol dire modalità di volo di linea che il drone eh, gli viene dato un punto eh, in cui deve andare mantiene sempre quella linea fino a quel punto che gli abbiamo dato eh, una funzione che io non uso mai però eh, abbiamo anche questa funzione quindi annullo il ritorno automatico abbiamo il 15% di batteria direi che possiamo farlo ritornare e tirare le conclusioni su questi voli automatici per quanto riguarda l'Apsan Zino Mini Pro ok è qua lo parcheggiamo qua davanti perfetto ragazzi allora cosa dire di questo Zino mini pro sui voli automatici secondo me è il drone più completo come vi ho detto anche all'inizio video per quanto riguarda i voli automatici è il numero uno ha veramente un sacco di voli automatici li fa tutti benissimo ed è appunto secondo me il numero uno in più abbiamo l'active track che è una funzione che eh, nei drone 249 grammi non è così scontata, eh, per adesso l'ha solo lui e il FIMIX 8 Mini, non ce l'ha né DJI, né suoi DJI Mini, né Outel Evo Nano per adesso, e l'aggiramento degli ostacoli che è l'unico drone in assoluto eh, nei 249 grammi ad oggi ad avere eh, i sensori anticollisione che aggirano l'ostacolo. Eh, di quello ovviamente ho già fatto un video dedicato, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede, quindi ragazzi, eh, sicuramente dal punto di vista dei voli automatici è eh, imbattibile, è il numero uno attualmente, quello più completo in assoluto. Eh, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, come avete visto appunto lui che sta atterrando perché le batterie sono finite. Ok, atterrato nell'erba. Quindi scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate eh, riguardante appunto il suo comportamento. Per quanto riguarda i voli automatici eh, come li avete visti come voi se l'avete come li sfruttate se vi piace come li fa eh, scrivetemi tutto quello che pensate se veramente è il miglior drone 249 grammi da quel punto di vista perché è il più completo in assoluto avete visto anche i waypoint, quindi eh, tanta roba anche se come abbiamo detto eh, non abbiamo tante opzioni però fa davvero bene queste missioni con i We point quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato i voli automatici di questo piccolo drone da 249 grammi il drone in assoluto più completo in questa fascia di peso è eh, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, spoiler di quello che vado a fare, spoiler delle location di dove vado a volare. E sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Tregomofferte per sostenere questo canale dove posso tanti coupon sconto, tantissime offerte riguardanti il mondo dei droni e di tutta la tecnologia, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e ci vediamo al prossimo video.